Come promesso, vediamo l'uso del eh, regolo calcolatore. Regolo calcolatore, chiamato anche calcolatore analogico, cioè un calcolatore che permette di svolgere tutta una serie di calcoli tramite numeri e lunghezze geometriche. È composto fondamentalmente da tre parti una parte fissa, una, un, cu, un cursorio che eh, mette in relazione i vari numeri e eh, una parte scorrevole. Come potete vedere ogni scala del, um, del regolo è formata e caratterizzata da delle lettere. K, A, D, L, B, C. Un'altra cosa da dire è che eh, mo, eh, molti calcolatori analogici avevano anche la possibilità di avere una uh, seconda scala in questo caso vediamo la possibilità di calcolare il seno, il coseno e la tangente di un angolo. Okay. Un'altra osservazione che noi possiamo fare sul regolo calcolatore è la presenza di questa scala che non è una scala lineare, cioè ogni trattino non distanzia da quello successivo nello stesso modo, siamo di fronte quindi a una scala di tipo logaritmico, vedremo eh, strada facendo cosa sono questi logaritmi perché questo oh, strumento, chiamiamolo così, sfrutta la proprietà dei logaritmi. La cosa comunque importante è che eh, pur non sapendo i concetti del logaritmo noi possiamo quindi utilizzarlo per fare i calcoli e i conteggi che noi vogliamo quindi moltiplicazioni che è la prima che vedremo la divisione eh, la radice quadrata l'elevazione a potenza e tante altre cose eh, quello che non può fare questo regolo calcolatore sono le somme e le sottrazioni ma ehm, diamo una spiegazione a tutto questo perché è legato proprio dal concetto della scala se noi adesso al posto di un regolo calcolatore con ricordiamo la scala di tipo logaritmico usiamo due righelli normali quelli che conosciamo possiamo possiamo fare la somma e la sottrazione di numeri in che modo teniamo fisso uno dei due righelli con l'altro lo rendiamo mobile immaginiamo di fare una somma semplice 2 più 5 posizioniamo il 2 sullo 0 di quello fisso andiamo a vedere in corrispondenza il 5 e troviamo il numero 7. 2 più 5, 7. Con lo stesso funzionamento, o meglio con lo stesso principio, funziona il regolo calcolatore. Questo regolo calcolatore della Aristo modello numero 89 è un regolo di quelli allora economici, si pagava eh, poco, relativamente poco di fronte a regoli molto ma molto più sofisticati, ma avevamo uno scotto da pagare, cioè la precisione, la precisione che era dovuta dalla lunghezza della scala logaritmica. Questa scala logaritmica è lunga esattamente 125 mm per fare le moltiplicazioni si possono usare diversi modi quello più semplice quello che andremo a vedere sfrutterà le caratteristiche della linea C ed è la linea D, un po' come abbiamo fatto prima con il classico righello. Come potete notare, queste due eh, linee sono esattamente uguali. Quello che dobbiamo sapere ed introdurre per poter lavorare con, correttamente con la linea C e con la linea D è il concetto eh, di cifre significative e adesso andiamo a vedere cosa si intende per cifre significative